bentornati amici su officina del pilota è tanto attesa la subaru impresa warx sti del 2002 la Bugai. finalmente oggi ve la mostro ci sono tanti argomenti da trattare sulla subaru non so da dove cominciare io cerco sempre di col canale di accontentare un po' quelle che sono le mie esigenze ma soprattutto le vostre un video un po' più tecnico spero vi piaccia se non vi piace amen. non un problema c'è saluto luca di empower Ascolta. Ti ricordi quel lettore di cui ti parlavo? Eh, niente, sto in fissa, lo voglio assolutamente comprare eh, In più eh, vorrei aggiungere eh, i clapston gli horn, quelli rossi e neri che si vedono spesso nei video dagli Stati Uniti solo in baronfrenza, mi piacciono tanto uh -huh. eh, Ci pensi tu? Mi, che mi consigli? Mi fai sapere? Buongiorno Matteo, come stai? Spero tutto bene Sì, la lettone me lo ricordo è quello lì che abbiamo visto prima del casino del coronavirus e va bene, quello ce l'ho. Per quanto riguarda gli horn, ho capito quelli che intendi, quelli rotondi dietro la griglia della, della Subaru. Va bene, anche quelli ce li ho rossi e te li posso mandare. Tanto noi comunque stiamo lavorando lo stesso, anche se c'è tutto sto casino, le spedizioni internazionali partono lo stesso diciamo con 7 massimo 10 giorni e dovresti ricevere il tutto piccola parentesi Luca ed Empower quanti di noi sono andati online a cercare pezzi di ricambio per le macchine negli anni? penso tanti, io l'ho fatto mille volte poi però quando la eh, spesa ammontava a una somma di denaro che oltrepassava un po' quelli che sono le mie, i miei timori cioè io me cagavo sotto fondamentalmente a spendere un sacco di soldi online per pezzi di ricambio su siti che non conoscevo dall'altra parte del mondo alla fine sai qual è stato il risultato? che non ho mai comprato un pezzo di ricambio Anni fa conosco Luca e questa cosa la fa lui per noi perché uno ha contatti con un miliardo di siti eh, da tutto il mondo eh, C'ha un, un sito eh, per il tuning delle macchine Con 70.000 prodotti a catalogo Che penso solo lui in Europa È una persona di cui ti puoi fidare Perché è una persona per bene E questa è una cosa importantissima Ti sa consigliare perché ha una conoscenza vastissima Soprattutto nel mondo JDM Ogni volta io devo comprare un qualunque pezzo eh, Di ricambio della macchina Mi affido a lui Tanto è vero che ho comprato i cerchi della japan racing, l'alettone della simoni racing, e il volante a sgancio rapido, e gli specchietti, i fanali posteriori, fanali posteriori appunto che ho fatto wrappare da valerio di R Wrap. ciao valerio vi farò vedere in questo video eh, anche i fanali, e come ho montato i clacson, è una cosa veramente semplicissima, banalissima, come ho montato l'alettone posteriore della, della subaru, l'originalità della vettura va bene questa macchina ha tutti, tutti i pezzi originali. Cerchio originale, la presa d'aria originale che è un po' più piccina di questa qua. Gli specchietti originali, i sedili originali, l'alettone originale, il volante originale, perché adesso sto montando un, uno sgancio rapido sempre di simoni Racing preso da Luca Spadano con un volante della Sparco. A calice e monta anche degli sparco evo con queste magnifiche cinture in tinta blu e con l'omologazione fia scaduta mai usati sono nuovi di zecca delle staffe fatte nuove da me che dopo vi farò vedere l'omologazione fia è scaduta ma io mica ci devo andare a fare le gare rimane in garage sarò pazzo ditemi quello che volete ma io me la tengo in garage se un domani questa macchina dovesse valere chissà quanti soldi, cosa che non credo, anche se si è rivalutata negli anni tanto rispetto a quello che l'ho pagata io, allora rimonterò pezzetto per pezzetto tutti i pezzi originali. Questa macchina originale con una faccia così è debole, ok? Tanto è vero, che montava un lip di quelli stile Mazinga sul paraurti anteriore, orripilante. Ho deciso di, di mettere insieme il paraurti originale della vettura e il lip che era appoggiato facendo, facendo questo. Questo è tutto il lavoro che io ho fatto con la vetrovesina. Può essere più o meno bello, questo lo deciderete voi, sicuramente non io. The bus, the bus che è la cosa, la particolarità di questa cosa è che ce l'ho solo io perché è custom made è fatto a mano. Questo è sicuramente, a mio parere, meno debole del, del Parotti originale. È l'unica parte, ecco appunto, alla quale ho tolto l'originalità per sempre. È sempre bello vederlo lui, eh. Ad oggi la Subaru ha percorso 95.000 km. Le prime quattro marce ti staccano la testa, nel vero senso della parola. Si aggrappa e quando parte alla strada come una tigre, ok? E, ed è una macchina spendibile perché con 360 cavalli, questo peso qui, il rapporto peso-potenza, fa veramente fa, fa paura. È una macchina che è difficile starle dietro. Non credo che io personalmente ho bisogno di aumentare la cavalleria di questa macchina mi piace così come va è proprio bella da guidarne perché l'esperienza di guida di questa macchina è a dir poco unica veramente ho guidato tantissime macchine belle, bellissime, ognuna diversa dall'altra però questa è una macchina che se sei un vero appassionato di motori ce la devi avere è unica. Poi non ha controlli di trazione questa, già dal 2003-2004 la Blob High, poi la Hoca High, poi andiamo avanti in tutte le varie imprese, cambiano motore, diventano due litri e mezzo, ci sono i primi controlli di trazione, le macchine da paura, bellissime, un po' più civili, eh, questo è proprio eh, l'inferno. Cioè qui ci sta, proprio col mamma la fa la più vicina alla 22B a livello di, di meccanica. Adesso arriverà il pignoletto precisetto e mi dirà No, non è vero, a ah, tu, ah non ci capisci niente Non mi interessa se ci capisco o non ci capisco Io so solo che ho una passione enorme per le macchine E questa è una di quelle macchine che mi fa appassionare ancora di più Anzi è proprio la macchina che mi fa appassionare Così siamo proprio in tanti ad avere questa grande passione Quindi dai ragazzi ho fatto una capoccia così Adesso però godetevi un po' il video, ciao! Partiamo con lo smontaggio della lettore posteriore, paragonato all'altro, è ultra leggero. E ha lasciato le impronte simmetriche tra loro sono sicuro che c'è simmetria 24 e 9 24 e 9 Com'è, com'è, è da regolare. E a proposito della lettone io lo so che voi mi direte, Matteo, la Subaru va lasciata con i pezzi originali, non la devi deturpare, bla bla bla, tutto quello che vuoi, io sono tanti anni che ho sta macchina, me la sono goduta in tutte le salse, adesso mi andavo un po' a cambiare livello estetico, poi... Voglio dire, per me fa due buchi su un baule non è la fine del mondo. Sì, è più bello l'originale, ma allora vale la pena. Se proprio vuoi fare un mega investimento per un alettone, comprarti il kit della Pro Drive, oppure ehm, degli alettoni in carbonio con quella forma lì, che sono magari più larghi, più alti. Ne abbiamo visti dei cotti di crude, faccio vedere delle foto. Eh, ma quelli costano anche 3.000 euro. Simone Racing costa 180 euro e è fino fino. Ha una forma accattivante, secondo me a livello di deportanza dà una grande mano alla, alla vettura ed è leggerissimo. Queste sono già tre caratteristiche che mi bastano per, per comprarne uno. Sempre da Empower qualche mese fa comprai questi fanali che adesso sono stati wrappati da R-Wrap con una, una pellicola che li scurisce un pochino. Questi qui sono i fanali originali che sono molto leggeri ma anche allo stesso tempo conferiscono un look alla vettura vecchio del 2002 appunto. Io ho preferito passare a un tuning di questo tipo sul fanale e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vediamo come ci stanno. Qua ragazzi Spero il video sia stato utile Se hai domande Falle nei commenti Sarò lieto di rispondere Domande Ho anche io i miei dubbi Ma mi fate sapere Se questo alettone A voi piace Ragazzi Questo video termina qui Fammi sapere se ti è piaciuto Mettendo like Se se no In questo canale Iscriviti E clicca la campanella Per rimanere aggiornato Quando carico un video Ups Cos'era E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao da Matteo Di Officina del Pilota Ah, se io decido di smontare il, il simone racing e rimontare quello lì i buchi che ho fatto rimangono comunque sotto la pancia dell'alettone vecchio riappoggio l'alettone blu per intenderci e quei buchi del simone racing sono coperti se io invece decidessi di lasciare il simone racing e lo farò anche in base ai vostri consigli vedi questa rivettatrice con uh, vari mandrini e eh, vari diametri eh, rivetta eh, e ti, da, ti lascia la filettatura all'interno del rivetto costa 40 euro su Amazon, vedi qui dentro c'è la filettatura, c'è da, da, da varie dimensioni da 3 a 12, mm -hmm. questo è 12 per esempio, e tu puoi tappare dei buchi, magari non con questa vite, metti una torque che è un po' più carina esteticamente, infili il rivetto, tiri su con la rivettatrice, ci viti dentro una vite, una torque, stringi e hai diciamo, una, una, un aspetto estetico sicuramente più bello.